Strappo dal foglio l'ultimo suono perché è ciò che voglio Ed usando l'inchiostro l'ultimo sforzo sarà corrisposto E questi incastri trasmetteranno la profondità del mio abisso Da questi passi trapeleranno significati che non registro Mistici messaggi inneggianti al satanismo Simboli spiritici aspiranti al qualunquismo Acquisto regole per la mia vita applicandomi a sbagliare Non mi riferisco a crediti tipo carta visa ma piuttosto al mio errare Rimane da rimare il tempo e d'accordare il mondo Essenziale per trovare il bene, sciupare pergamene Che se spezzi il ritmo non tiene, avrai corde da catene Un polifonico strumento irrompe nel monotono tondo Quella sferga cerchio rintrisa fino al bordo di letane Lentamente ed è impia di risa, letalmente potrà traboccare In tutto questo una costante non c'è gli artisti sono esclusi dalla I'm so a Progresso non esiste se non attraverso le conquiste, ma il passato ci ha istruito, non è stato che fallito. Colui che guardando al soldo abbia creduto di aver risolto conflitti interiori, non fu assolto. In senso assoluto, perdono, confesso, i peccati compiuti, sono frutto di calcoli ben meditati. Aiutami adesso, quasi esaurito, gli attimi intatti sono quasi scaduti. Persino quell'ampo estivo e è scomparso lasciando il cielo piangente. E ascoltami, non intende essere alludente, ma dopo che in testa non penso più niente. In Paranoia e memoria in ballo Parlano portando avanti uno stallo come un ostacolo E immagini mi permettono di vederti qui presente Ma la realtà è deludente E siamo distanti dal miracolo. In tutto questo una costante non c'è Se gli artisti sono esclusi dalla contà Musica poesie e, e arte sono la strada Il mio messia verso la svolta Consapevole, più o meno, dei miei limiti Ho scelto, cosciente, bene o male, degli stimoli esterni incurante, che tu sia un freno Ai brividi, ostento, abile ad accelerare nei vivi Incerti mi vanto, canto, mi distrago in un secondo colto La superficialità che contraddistingue il mio volto Quando predico un'etica che neanche io ascolto Ma se predico al vento non si contraddice poi molto Realizzando che non inizio sulla gira è stolto Questi scherzi e consigli a chi mi sono rivolto Rileggendo ciò che ho scritto potrei aver raccolto Tempestivamente il frutto dei semi, il mio raccolto ma ricasco il cesto di vimini Forse è un guasto che mi procura lividi Non riesco ad aggiustare i miei fili Ma riesco riescono dagli occhi dei liquidi Forse è presto per dire tardi Ma quei giorni ormai non li elimini Forse servono per ricordarti Che non importa quello che semini Perché non si può essere che